Guerrieri, guerriere, buongiorno! In quanto tempo si impara il Krav Maga? È possibile accelerare ancora di più l'apprendimento, magari con qualche stratagemma? E vediamo. Questo video nasce come idea da un video di Marco Montemagno in cui vengono descritti diversi sistemi di apprendimento accelerato. Il video ve lo consiglio, lo trovate in descrizione. È molto carino, guardatelo! In verità sì e no, il Kramagai è già un sistema che è progettato per offrire un tipo di percorso accelerato e più rapido perché è strutturato in modo scientifico e intelligente. Il programma viene proposto in modo tale che attraverso un 20% dei elementi di base si possano trattare l'80% delle casistiche iniziali. Il discorso qual è? Esistono diversi stili di apprendimento, esistono diverse personalità e il, il grosso lavoro non viene fatto dall'allievo, viene fatto dall'insegnante all'interno dei corsi di Kramagà. Per cui l'allievo può essere meglio predisposto alla disciplina, può essere più motivato, ma in verità il lavoro non dipende direttamente da lui, a parte il fatto di venire in palestra e sudare ovviamente. Dove sta l'arte? nell'insegnamento, da questo punto di vista, sta una grande capacità di utilizzo degli strumenti in quanto insegnanti e una grandissima capacità di ascolto e di avere il polso della classe in modo tale da fornire gli strumenti che servono, gli esercizi che servono alla classe in quel preciso momento per consentire un balzo qualitativo in avanti. Concludendo, concludendo potremmo dire che il percorso del Kramagà è come un viaggio in macchina. Non conta tanto la velocità, in particolare se vogliamo guidare prudenti, ma sicuramente è importante non farlo con il freno a mano tirato.